In teoria per computer che io lo voglio trovare in Virtual Box. Non in VenWare perché su Mac non c'è VMWare Workstation ma c'è player e io non ce l'ho VenWare Player e quindi io sono su Mac quindi basta. Allora, è una distro basata su Debian, però mi è venuto in mente che se è basata su Debian non... Non... no, aspetta boh. Poi provo vai. anche scaricare eh, una roba che scaricerà dopo. La Lineage OS, perché non so se vi ricordate, però io ho moddato il mio eh, S4 Però adesso lo volevo rendere utilizzabile, in quanto la, la, la, non aveva i servizi più voli, perché Perchè mi ero dimenticato di usare quella roba lì Allora l'ho risettato, ci ho messo la Lineage OS 18 Anche se mh, tra un po' lo rivesterò perché ho trovato una bette di, di una Lineage OS 19 guarda se um, c'è un link di download che ve lo metto in descrizione immagini adesso vado in perché ho visto che la ninja s19 è basata solo nel 12 però è piena di bagna, piena piena quindi non so se lasciarvela in descrizione o lasciarvela o lasciarvela, o lasciarvela. io adesso eh, vi spiego com'è che si per la VM fate che la VM la tolgo perché l'ho fatta prima di, di prova no, non di prova fate su, eh, su VirtualBox sia per Windows che per Mac fate ehm, aprite VirtualBox in alto ci dovrebbe essere una, uno scoppio come scritto sotto un nuovo se questo lo cioè comunque nuova, basta fare fate ctrl n e poi scrivete il nome pure os poi fate tipo linux tipo, eh, qui debian poi mettete quanta ram volete io vi consiglio se avete 12, se avete 12 giri fate 4096 8000 mm, comunque dovete fare i giga che volete per, mille, per 1024, io in questo caso ho fatto 4096, che bastano per 12 giga su questo poi fate eh, crea subito il nuovo disco fisso virtuale ovviamente facendo la vita esperta. E poi fate.. qui se vedete, ovviamente ha 64 bit, mettetelo così almeno andate sempre sul sicuro, eh, perché sempre sul sicuro perché al massimo si dà bel Allora, fate i giri che volete, quindi in questa cosa faccio 32, perché è 240, eh, 240 però ehm, anzi no, vanno bene pure mh, 20 gigli, eh, 25 giga praticamente. Allora si vuole giusto, specifica qui. Eh, dovete fare se volete fare di dm, MDK che ve lo occupa, con vari vmdk anche se potete rispuffare se non ve lo fa però in vmdk in file di dimensioni inferiore a 2gb così almeno Boh, per me allora io l'attivo magari è più comodo allora questa qui non è la prea vm che faccio però mh, vi lascerò un piccolo spettatore adesso vi dirò voce come che sta andando perché anche in un prossimo video cioè no ve l'ho fatto allora pochi secondi al termine ora, eh, poi dovete fare eh, virtualbox box eh, impostazioni eh, archiviazione ehm, controller idee fate dove c'è sotto c'è scritto vuoto eh, cliccateci sopra col disco comunque lì eh, si aprirà una, um, cioè vi si comparirà un dischetto Cliccate sopra, scegli un disco, un file di disco, che sarebbe ISO, IMG, quello che volete, basta che sia ISO o IMG, può essere anche eh, qualcosa, cioè poteva se basato su Linux scrivete Linux, cioè metti, cioè, stessa cosa comunque per Linux, Windows, eh, Solaris, eh, 100 è tutto. Carichi. adesso io chiudo Firefox perché ho download allora comunque pure OS mi sembra che sia una mh, distro basata su Linux però che è basata mi sa su Android non lo so Live CD eh. non vi faccio vedere perché se eh. no vi spaventate ancora ancora finiamo mi sa che sei anche usato virtual box simpatico sì, uscite ora l'ho dato vi consiglio di fare una cosa ah, se magari avete un SSD e siete sul server a fare questa roba qui attaccategli una disk da 2, 3, 4, 5 terabyte e poi ehm, ci mettete lì tutte le macchine virtuali, programmi, giochi, tutto quello che volete, va bene anche con pc da gaming, tutto. Vi consiglio queste cose qua perché io l'ho fatto col mio Mac, l'avevo fatto, l'avevo messo su una discordia diciamo, e ho perso la per tassia, Non c'erano dati importanti, per, perché se c'erano dati importanti, vado. Ok, same. virtual box non se fosse su windows o invece il finder e fosse su ah ma si è il finder vabbè ci vediamo dopo cioè ho scoperto che il mio mac chiedeva di riavviarsi Uh, infatti ho registrato proprio un po'. Perché ho venuto per gli aggiornamenti. Sempre ogni volta sti aggiornamenti. Però eh, non lo riavviavo da mesi, da un mese non lo riavviavo. No, forse da un po' di meno. Ora eh, ho messo la ISO. Cioè, sì, la ISO di pure S. Ora lo avviamo. Ovviamente mi sa che non c'è l'italiano. Okay. Allora, aspettate, Advanced Options ma no, qui non c'è niente test o oh, install file save vabbè no, facciamo scherzi infatti questo qui guardate. mac vedete pure OS, infatti qui, lì in alto ci sono i messaggi di virtualbox ora starà caricando pure OS oppure OS, boh chiamatelo un po' come cavolo volete Ma mentre mi venuto in mente di prendere una roba, aspettate un secondo No, allora niente, ragazzi, eh, non l'ho trovata quella cosa lì, quindi eh, niente, non, non lo farò. Oh, Ho trovato però un cavo. Pretendo che lo metto via, se vedete, sempre in ordine la mia scrivania. C Vi spiego cosa che volevo fare, ragazzi. Volevo attaccare, oh, è partito. Oh, vediamo pure la batteria comunque, volevo attaccare il monitor um, al computer, soltanto che non un una VGA, ma alla Thunderbolt 4, cioè alla Thunderbolt 2, sto pc qui, allora, English, io studio lo United States, uh, io, eh, non c'è l'italiano, scrivo quello, italian, IBM, no Macintosh. Oh, beh, facciamo in italiano so tanto che il tasto command è quello qui ci sarà un po' in crisi tanto eh, ce l'ho qui la tastiera windows quindi schifo non ho nessuno di questi campi in realtà ce l'ho ah è così però, vedo il problema del bot si è già installato allora ora è, è il momento di non so però intanto andiamo su impostazioni e cerco la risoluzione decente se no installiamo i virtual box eh, tools eh o via Tool che metti un po' come volete, a me mi piace di più Viembor Tool, quindi... Allora, comunque, set, o setting, set, io lo chiamo, mi piace chiamarlo set perché... Boh. Allora, qui mi sembra un normalissimo punto, però vabbè. Uh, display, background forse. No, è la prima volta, ve lo giuro che sto smanettando su sta roba, smanetto tanto però mai stero qua cioè perché di solito il computer lo faccio poi il... sì, di solito li faccio ma non il computer principale quindi non cioè non metto windows non metto mai distro vabbè comunque eh, non c'è risoluzio, risoluzione no sto dicendo revolution cerca risolu no risolvere Resu ecco, resolution sarebbe tipo una roba del genere, comunque 800x600, 4 terzi ecco, se, se non prendiamo 4k mettiamo quella corretta questa qui ok yeee ora se arrivano delle persone gli dico, guarda non c'è più macOS, c'è Linux ah ma era... ah quindi era qui no, non lo so, cavolo l'ho visto, device, ah si sì, era qui, <ride> anch'io però, vabbè esploriamo un po' il sistema, allora aspettate però, direi di fare una cosa, machine, bla bla bla, input, no, device, ecco qui c'è insert guest addish, ah perché sta ancora facendo il boot, quindi no, ho messo roba qui, secondo me non si installa, quindi vabbè ce lo teniamo così, chi se ne frega, perché se no poi si... c'è come se andessi in messo di tipo... vabbè Comunque andiamo qui, c'è Firefox, è per questo che l'ho fatto da Firefox e non da Chrome, install pure, oppure OS, boh, chiamatelo un po' come cavolo volete, secondo me è basato su Ubuntu, perché questa roba qui io l'ho vista su Ubuntu, vabbè allora dai, dai, installiamo. I... fa che c'è italiano i, I... italiano yeee yeah! c'è l'inglese io lo so eh volevo posso pure tenere l'inglese infatti i PC, PC, PC, pc windows io ce li ho così soltanto che da qua riga roma in realtà sono a Milano però default cos'è una tastiera siciliana eh, cancella il disco secondo me però io volevo subito andare mbr questo qui è quello che fa il Mac eh comunque cancellare il disco di Bisogna partizionare le robe iee! Yeah! Eh, comunque, andiamo avanti, io non ho voglia di fare niente. Quindi non lo installiamo perché è troppo, direi, è troppo, complicato. Per me è complicato soltanto metterla ISO. Quindi, direi di andare sul terminale. Twix! Oddio, se te terminale No, è tic tic strovo qui è eh. mi sa di averlo già provato in un'altra vita e un'esperienza ok si sì, si sì. dando no, dai pure schiaccio la pure vest vai eh, in... S v v v suono sud apt instal -gr -gr grab no, groub but grab yee yeah, stiamo installando grab no, adesso me lo sta installando nella ISO e si blocca tutto comunque adesso stai installando Y ora mi sta installando il bootloader benissimo non lo um, i gli uh, aspetta su install MC secondo me è perché non è installato Y MC magari io voglio andare sul mignet command allora, comunque dal terminale help ma no. si comunque il disparto non c'è perché windows ping 8.8 pingiamo se c'è intet come minimo ok comando Ah, no, sempre quando il sì, io faccio però con eh. <ride> non ho capito cos'è, eh, eh forse sudo snap in sta, eh, amici eh. Mm. sudo a ah. ah aspetta apt apt sì apt invece faccio s s No snap oh, un bel suono si ho trebot mi sono già come root io una volta ho riavviato il mac così ma per sbaglio eh il bus peppe uh. 12 si sei eh, si Sei inchiodato senti da senti No, niente Comunque reset Reset F12 a manetta F12 Cacchio Devo ah, Aspettate Reset Reset No F N Sì L. Yeah, no eh eh, questo dovrebbe essere un video su pure OS, eh, non ve l'ho fatto vedere proprio alle strisce, ora dovrò buttare il video su questo Mac, eh, io ovviamente disinstallerò questa macchina virtuale, se no eh, il video lo esporto direttamente su YouTube, dentro i server di YouTube lo faccio eh, sugli hard disk di YouTube perché non ha finito il mio spazio, sto poverino. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, se così state, lasciate un like, un like commentate e condividete um, iscrivetevi al canale importantissimo che siamo 80 e arriviamo a 100 che vi faccio un bel un video che molti apprezzeranno quelli, della quelli, che, gli, che, quelli che gli appassionati di tecnologia um, invece per gli appassionati di gaming farò un video a parte eh, sempre per il gaming uh, niente um, ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Uh, questo, stavo ascoltando dopo uh, tutto il video e mi sono accorto che l'audio faceva schifo e quindi um, per tra virgolette in caso non avesse cioè per chi non avesse capito niente, per chi non avesse capito niente uh, mi può scrivere nei commenti quello che non ha capito dal muto Bip al minuto, bip, cioè inteso un numero di minuti. E io, vabbè, glielo gli, gli riscrivo se al massimo fai rifare un video. Perché um, la mia camera, dentro alla sua poscettina, uh, per metterla sulla testa, perché l'ho messo sulla testa, um, fa, uh, fa questo effetto che um, dove non si sente l'audio e mi spiace per questo. E quindi. Non so, nel prossimo video magari proverò a fare dei test di, di audio. Eh, vabbè, niente, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi lasciate like. Ciao, ciao, ciao, ciao.